fronts of lands she earned, Zoya still did a bit of thieving and treasure hunting In the recent years though Zoya had less interested in burgling the largesse of high society Instead she directed her attentions abroad to far distant lands to their old forgotten ruins and treasures Ah sto andando a prendere un tesoro mm. Guarda che roba! Impressionante come la rimodellazione HD faccia bene i personaggi. E mi lavo i piedi. Qui, un ah si? Sì. Dai, fermo, fermo il bucato. Guarda qua c'è una rana! Ah, sono due rane! Andiamo a sfogliere. Eh. No, che... Oh, poverina. Mio Sarà il nostro non principe giuro. Il... Non Aspetta okay. che ti do un bacino. Dagli un bacino. Sono una principessa. <ride> Dai che andiamo avanti, E Eh, aspetta, ci siamo dimenticati di fare la presentazione. E' qua. Ma no, ma facciamo tutto il video. Vabbè, ma era lungo quello di prima. Ma no. Vabbè, ora andiamo avanti. <ride> Vediamo un po'. Ma verrà che bello, però. È veramente bello, verrà. Cioè... Sai cosa? L'unica mm. che, che hanno voluto parlare secondo me un po' quel questi leccartonisco come? Perché si guardi. Questo succede. Eh.. si sì, l'hanno.. <coughs> ma hanno usato lo stesso mm. motore grafico. Ah, ma quello quello. Uf, un melone. Un... Là c'è il cuore. Colmo. No, l'ho appena no. aperto io. Non c'è più l'arpione. Eh, non c'è più l'Arpione, si cioè, ho già visto. No! Noo! mettiamo i tutti. guardi lì cosa cos'è quella cos forse bisogna prendere gli occhi no. magari sai cosa? Divido il video in tre parti eh ma per quello che dicevo facciamo la presentazione oh, ma no non serve tanto va bene dove è andato a finire lei? Sono qua che sto eh... Giocando con la. Oh cazzo! Io sono morto! per flore cercarla! Vado avanti qua, sono po, boh. Mi vediamo un po'. Ma allora. qua si va a destra. esci, come ha fatto? No, vadi, vadi per di lì. Avanti, avanti. Ma... Bombo? Ma... Dov'è? Cioè, <ride> in mezzo alla quinta però, quella del mare... Ah, eccoci qua, ah, sono appena tornato, cos'è sta roba? Ho tirato giù le frecce. Vabbè, passiamo. Vediamo se ce la fa. <ride> <ride> qui. Dai, forse ho capito. Ah, aspetti. Yeah! c'è. Cioè. Easy, <coughs> easy, oh mio Dio. Laiga like quello Oddio, boss. quella, quella, quella, quella. Ah, quella... Copio. Perché... Mannaggia! E' più tusso! Un barra spaziatrice. Ah, vede, non si può più, già, ci sono solo dei punti in cui si può appendere. Certo, è un po' strano come funzioni. Eh, esatto. C'è gioia che non si appende a Come cose. caspio. Eh, aspetta. E come ha com fatto ad appendersi? Col tasto destro. Wow, che animazione. Mm -hmm. oh, mio Dio. Devo dire che mi trovo un po' confuso. No, so. c'era <coughs> ah, solo un coso da prendere. Ecco qua, adesso è. Ok, ce l'ho fatta. Venga, venga! Aspetti! Dove è andato a finire? Yuppi! No, quanta corda, Ma Abbiamo. Allora. Ma cosa che avevamo qua? Perché si siete... tutto. Perché Così abbiamo la corda? Bombo! Sei te che c'hai la corda! Ma e anche inizia. te ce l'hai! Ah, sì? Eh, io vedo solo lei! Si vede che è un dice, grazie! Ho la coda! Qua è pronto! Guardi che ho già visto cosa dobbiamo fare! Qua mi sa che ci arrepiamo come cacchio. Eh, la andare Mi seguo. Guarda. La guardo da distante! Uuuh, eh, wow, ce l'ha fatta. fatta! Tocca a me! Weyla, weyla, weyla. Weyla, no. <ride> Semplicissimo! Easy! Mi ha teletrasportato! <ride> più semplice di così! Leo è un se lo lasci dire. <ride> oh mio Dio, possiamo fare i salti? concatenati. Ah, ma guarda... Cioè, no, qua è un biker, c'è cioè, una roba un casino, Aspetta. Eh, sì, sì. Aspetti. Ah, quella... Ma io mi domando, come saranno i primi enigmi? Sì, cioè, siamo al tutorial, già è un casino. Me. Meh. Ok, ce l'ho fatta eh ah, dai E now ma tutti sti bisati tutti sti serpenti di diciamo, mi stanno un po' ah, aiuto! Okay. Sto ah, sparando okay. frecce a cavolo qui esatto <ride> aspetti ma dai ah. Ma non ci posso eh? credere. C'è neanche Sassin il cazzo fio. Allora. Piccate! Bravo! Aiuto! Ok. Eh no, eh. Eh no! E' qui adesso, eh no! No basta, basta appena, appena Siamo okay. presi come okay. Lara Croft, insomma. Ma non cioè, mi sta scattando. Mi sta scattando. E oh stava. E adesso? E, e adesso? qui? Aspetti? Ma dai! C'è, cioè, cosa... Hey! Ah, cazzo! Vabbè. Aspetti? Eh. Guardi, guardi. Niente, mi ha fatto teletrasportare! Ma ha due corde forse, ora? Forse ho scoperto una meccanica che è veramente interessante rispetto a quella del... Qual è? Uh, vediamo, andiamo a vedere Sì, dai Si fida, dai, ci deve dar fila in fondo No <ride> eh, La le, le lascio andare, Bombo Vabbè, proviamo, per l'amore del la scoperta, questo è l'altra. Dai! Che bella scoperta! E' mad! Dai, vedi avanti! Ma e sono adesso... questi i checkpoint? Ah, guardi, eccoli lì! lì. Eh, lei, pigli, pigli dai eh, lato, tiri. Torna indietro, per caso. Se la faccia, faccia passare la corda in mezzo alle colonne. ma no dai non le posso. colonne tra le colonne vai ma Madi. no, eh, eh. no grazie. grazie mille ho visto <ride> le, le cosce è... le cosce Esci sì io volavo ma no, no oh no eh, attenzione che si vede. attenzione Ora oh, aveva preso lo oh, smeraldo. Cosa è successo? No, il trino un'altra volta. Oh.